C'è posto anche per te, dai giochiamo insieme, senza difficoltà tutti arriveremo. Non importa se qualcuno ti chiede tempo, le diversità regalano l'armonia. C'è posto anche per te, dai giochiamo insieme, senza difficoltà tutti arriveremo.